Salve amiche ed amici, qui una volta ancora vi saluta e sta con tutte e tutti voi il vostro Sant'Enchan, adesso accomodiamo un po' la stanza e quindi parliamo delle news del più e del meno. Oggi ho saputo un momento che mi dovevo accomodare ma faccio a golo perché ho poco tempo oggi ho saputo dalle news che è morto omar sharif il grande attore che ha interpretato all'esordio un celebrimo classico del cinema eh, esordiendo come in un ruolo non protagonista Laurence d'Arabia per il quale lo premiarono e poi naturalmente il dottor Zivago, chi non lo ricorda il dottor Zivago? Quindi è un personaggio che ha contribuito ad interpretare il grande cinema e che già lo rimpiangono in molti nel mondo. Quindi il pace di posi, anche se io credo che dopo morti eh, non si possa più riposare ma questa è un'opinione mia ricordiamo quindi quando stavo leggendo al computer per avere un accertamento migliore che omar el sherif in arte conosciuto com come omar sherif sherif nato michel dimitri shall perché lui si è convertito all'Islam era cristiano quindi quando si è convertito all'Islam è diventato è diventato Omal el Sheriff che io pensavo che fosse Sheriffo la parola nordamericana invece no e lui si è convertito all'Islam perché il suo nome eh, di nascimento era Michel Dimitri Shalhaub e poi è diventato omar el sharif e in arabo omar sharif come attore grande interprete grande rappresentante dell'unesco e la sua morte come quella di ogni altra persona eh, lascia un vuoto nel suo caso in tutti quelli che lo hanno apprezzato durante l'arco della sua carriera per le sue magistrali interpretazioni io in questi giorni stavo vedendo qualche episodio che hanno caricato nel 2014 2013 dell'ispettore derrick io non so perché prima non ne trovavo nulla adesso si incontrano episodi interi in youtube si vede che gli eredi o quelli che hanno i diritti d'autore del canale televisivo pensano giustamente che caricando cose dell'ispettore derrick potranno avere dei guadagni pubblicitari forse in questi giorni caricheranno anche qualcosa di omar shérif al secolo islamizzato omar al shérif beh chiusa questa parentesi cinematografica a cui dedichiamo omaggio e rispetto perché io da giovane e da bambino ho visto questi film laurence d'arabia non so se già l'avevano girato prima ma io l'ho visto quando ero piccolo, e poi il dottor Zivago, che ogni tanto ripetevano tanto nella RAI come eh, nelle piccole televisioni privatizzate dell'epoca, GBR, Tele Monte Carlo, prima che arrivasse il gruppo Finivest, Rete 4, quando era ancora divisa dal gruppo Finivest, e poi Italia 1, che si sono... Beh, eh, allora ogni anno ci passavano a inverno, a Natale, il dottor Zivago, queste cose qua. Ora però vorrei parlarvi del tema del giorno. Oggi ho visto un'altra cosa nella tele, cioè come un povero e disperato pensionato greco si sia seduto a piangere per terra, lo abbiano visto nella tele il figlio di un suo amico e collega di lavoro che è andato a cercare fortuna o di studi, che è andato a cercare fortuna in Australia e gli abbia dato un vitalizio. Il messaggio che lancia la RAI è se anche tu in italia hai dei problemi a tirare a campare cerca la solidarietà nella gente nei tuoi amici che hanno fortuna nei tuoi parenti e familiari perché tanto lo stato non ti può dare nulla e infatti è quello di cui vi voglio parlare parlano sempre di ristrutturare il debito pubblico e di eh, riformare le pensioni perché tanto non si può andare avanti così. Invece di essere meno ipocriti e di dire cinicamente quello che pensano, cioè che bisogna rimpicciolire lo stato, meno stato che bisogna risparmiare sulle esigenze delle persone che non sono non è un debito pubblico, ma è un sono delle spese giuste. E bisogna fare dettagli alle pensioni perché non dicono subito tagli alle pensioni perché ridimensionare le pensioni italiane adesso io mi chiedo il tastierista del senato della camera dei deputati di stipendio arriva a prendere 300 euro di pensione non so forse era di pensione più di obama non so quanti soldi poi dovrà dare al partito ai suoi colleghi a chi però come è possibile che vadino a tagliare le pensioni di chi ha pagato i contributi tutta la vita mettendo in litigio fra di loro i pensionati perché dicono ah ma noi andremo a tagliare solo chi ha più di due o 5 mila euro al mese se sono stati dei lavoratori hanno risparmiato durante tutta la vita e hanno lavorato e hanno faticato hanno versato i contributi per la loro pensione quindi se li meritano 2 o 5 o 10 euro al mese se sono stati dei lavoratori allora vogliono mettere i pensionati gli uni contro gli altri come dire taglieremo dai 2000 euro in su ma con quale diritto che la pensione è un diritto, non è una concessione dello Stato, è un diritto del lavoratore. L'ha maturata la pensione. Il lavoratore dopo 35-40 anni di lavoro vanno a tagliare le pensioni di alcuni per dare ad altri un piccolo aumento, piccolino perché poi tutta la burocrazia si mangia. E invece non si grida allo scandalo quando sai che i politici. Non hanno uno stipendio perché gli onorevoli lavorano ad honorem, cioè dal latino ad honorem, per quello sono onorevoli, dovrebbero stare lì a lavorare per l'onore di lavorare e di contribuire per il loro paese, ma non fanno mai un cazzo e si portano una dieta a casa delle remunerazioni per le quali non si dovrebbe pretendere. Nulla come se fosse un diritto sono dei risarcimenti non sono de, degli stipendi o delle pensioni beh per, al giorno prenderanno chissà quante migliaia di euro al mese 20.000 30.000 euro poi ci hanno delle indennità cioè lavorano 15 giorni 20 giorni nel senato o nella camera dei deputati o dove sia e ci hanno già un indennità mensile che come il minimo è di 3 o 6 mila euro quelle non si abbassano pur non essendo dei diritti acquisiti col lavoro e con i contributi perché loro non hanno mai dovuto pagare un cazzo per avere quelle indennità ma al contrario magari non spendono nulla gli si deve eh, diciamo dare l'indennità perché avrebbero avuto delle spese e avrebbero fatto dei sacrifici come politici per la loro attività ma magari non hanno speso nulla perché ci sempre tanti balselli tante diete allora chi ha dei diritti in italia si vede applicare dei tagli mostruosi alle pensioni e non è giusto perché vogliono fare cadere la colpa a chi ha il diritto a due o cinque o diecimila euro di pensione se per colpa sua non riescono a pagare chi ha meno di 2000 euro, vogliono mettere i pensionati gli uni contro gli altri. Invece dovrebbero lasciare stare i pensionati, pure se guadagnassero 100.000 euro di pensione, se se la sono meritata dando i contributi, gliela devono pagare, non possono pagare di meno. Invece dovrebbero andare a pizzicare tutti gli onorevoli. I deputati parlamentari che dovrebbero lavorare i senatori ad onore e che in molti casi a parte le tangenti gli appalti sono dei professionisti che sono avvocati medici fanno il doppio lavoro che non dovrebbero il terzo lavoro anche guadagnano di più come avvocati o manager che come deputati senatori o parlamentari perché gli danno le rendi, le indennizzazioni, le indennizzazioni, perché gliele danno? Che spese hanno? Che hanno anche il mangiare gratis nel Senato, nel Parlamento? Il barbiere, il sarto, tutto pagato dai contribuenti. Non gli toccano nulla, non gli tagliano nulla. Solo i capelli gli tagliano. Ma non gli tagliano eh, gli stipendi. E hanno il doppio lavoro eh, le indennità le contribuzioni addirittura le pensioni alte quando vanno in pensione a parte che dopo aver lavorato qualche tempo in luoghi pubblici hanno già diritto a un rimborso mensile per essere stati 15 giorni sai che fatica 15 giorni in parlamento magari la maggior parte delle sedute mancano Vanno due o tre volte nell'arco di 15 giorni e già prendono 1500 euro al mese. Quelli, signore e signori, non si tagliano come le vostre pensioni da 2 o da 5.000 euro, ma si tagliano le pensioni di chi ha lavorato tutta la vita e ha contribuito per avere 5.000 euro. Questo è veramente Roma ladrona, ma anche tutti i parlamenti regionali. È impossibile perché non rinunciano alle loro indennità se hanno se, se. la cosa mi se hanno dignità devono rinunciare alla eh, indennità veramente perché altrimenti ti, ci prendono per il culo dicono a ah, la colpa è che ci sono eh, hanno detto nel telegiornale molte pensioni con più di 2 o 5 mila euro ma hanno lavorato tutta la vita arrivano ai 70 anni e che gli, gli sottrai pure eh, 300 400 euro 500 euro perché non ti piace che prendano. poi la gente che decide tagli le pensioni meritate sono tutte persone che vivono di indennità di rimborsi spese di rimborsi viaggi si vendono i biglietti di treno e di aereo in voli ufficiali con aerei macchine ufficiali treni fanno viaggiare parenti amici familiari, e familiari le auto blu le usano per mandare a scuola i bambini quando ai cittadini comuni ci aumentano i mezzi di trasporto ogni giorno ecco loro decidono a chi tagliare le pensioni ma che viviamo nell'unione sovietica sotto lo stalinismo nella germania nazista dove viviamo nella repubblica popolare di Campocea. che chi decide a fare tagli a chi già vive di sacrifici anche se c'è 5.000 euro perché magari già figli a carico parenti a carico i, i padri vecchi addirittura i nonni a carico della moglie tutto tagliano a chi ha delle spese poi magari si è ritrovato che l'economia si è ristretta e quindi a molte spese di mantenimento di case di tutto figli disoccupati che sono andati a vivere comprandosi una casa con un mutuo ecco a quelle persone che anche se prendono 5000 euro al mese di pensione non gli basta mai perché gli devono dare a tutti i parenti famiglie gli anni amici e tutto a decidere di fare dettagli drastici perché dicono bisogna prendere delle misure per pagare la pensione a tutti ma il tastierista senato mi sembra che prendeva un soldo di 300 mila euro al mese adesso con tutto rispetto parlando per il tastierista del senato che sarà un professionale come arriva a prendere tanto di chi è parente e non è il solo i tastieristi del senato i tastieristi del par... i camerieri gli steward guadagnano eh, come un diputato per andare con il piattino il vassoio e il bicchiere dell'acqua minerale che poi a quanto la rivendono il, il bar della camera dei deputati e del senato la bottiglietta d'acqua minerale io vedo che le stappano per prendere mezzo sorso d'acqua e poi le lasciano lì le butteranno nella spazzatura magari le vendono a 5 10 euro ciascuna ma chi le paga e il rimborso spesa appena vogliono un te prendono un po di te buttano tutto il resto della teiera chi paga noi 30 euro la merenda del deputato per fare che scaldare una sedia quando ci va quando non ci va paghi la diaria lo stesso e la trasferta anche se non va perché per ogni giorno devono avere la diaria la trasferta eh, che sarebbe il viaggio il viatico l'alloggiamento pure se vive piazza spagna prendono tutto al massimo. Poi non rimborsano nulla che loro dovrebbero rimborsare. Allora a loro non si taglia nulla. Centinaia di migliaia di euro all'anno per ogni deputato senatore. Io dico, se bisogna togliere fino a 200 euro per chi guadagna più di 2000 euro, fino a 500 euro per chi guadagna più di 5000 euro e fino a 1000 euro per chi guadagna più di 10.000 euro di pensione maturata con il lavoro, che non è un, un privilegio ma un diritto, non gli dovrebbero togliere nulla. Gli togliessero a tutti i deputati e senatori le cose superflue perché uno per seguire il proprio figlio non gli può comprare un cellulare perché non arriva con lo stipendio. E se visto lo scandalo dei cellulari nei mesi passati che ogni deputato senatore non importa se della lega forza italia eh, eh, pd pdl compravano ai osa cellulari e li regalavano a parenti amici e familiari come se fossero biglietti da visita che tanto poi ci avevano il rimborso spese e invece noi gente comune stiamo ancora come nel mio caso con il galaxy young 53 60 comprato nel 2013 che non lo posso cambiare anche se il mio cagnolino ha morso ha rotto il caricabatterie e allora lo devo caricare via usb dal computer devo accendere il computer per caricare il cellulare com'è possibile che invece eh, i politici eh, buttano cellulari di qua di là tanto se gli si rompe uno che casca eh, per terra e costa 3.000 euro loro ne hanno un altro, un altro, ne comprano due o tre allo stesso tempo per avere uno di ricambio. Così mandano anche messaggini eh, quando stanno cagando in eccesso. Beh, questo per dire che fanno i soliti tagli alle pensioni, a chi ha diritti, non importa se prende 500 euro di pensioni o 7000 perché se ha lavorato per avere quei diritti pensionabili se li merita invece ma ci avete pensato che la maggior parte dei contributi di chi lavora adesso non va alle pensioni che si sono maturate ieri ma in parte va a questi senatori deputati parlamentari e ministri e tutto quanto che hanno il doppio lavoro e hanno le vendite le, le indennizzazioni insomma quella roba là Ecco, la ragione per la quale paghiamo i contributi all'IMS, perché paghino, foraggino le reindennità. E poi un'altra cosa, se è vero che prima o poi i soldi non basteranno per pagare tutte le pensioni, che molti dicono che è falso, che ci sono degli sperperi, perché prendono dal fondo pensioni per investirli chissà come. È anche vero che hanno distrutto il sistema pensionistico con la precarietà per essere più competitivi gli industriali ti fanno rifirmare il contratto ogni tre o sei mesi come i fast food e non ti pagano indennità pensionale della pensione i contributi per la pensione non ti pagano per la salute non ti pagano nulla allora eh, è vero che hanno distrutto con la precarietà eh, sul lavoro e la terziarizzazione del lavoro il sistema pensionistico perché ci dicono si raccolgono sempre meno contributi per le pensioni si possono pagare sempre meno le pensioni ma chi gli ha fatto fare di terziarizzare le aziende di stato e di privatizzare le pensioni e di precarizzare il lavoro il mondo del lavoro perché è per quello che si pagano meno contributi poi è arrivata la crisi eh, del 2001 con le torri gemelle già c'era crisi in italia negli anni 90 anche negli anni 80 degli anni del boom della milano da bere poi adesso nel 2008 2009 che non si sgonfia più questa crisi perché gli industriali se ne approfittano perché dicono "Vabbè, Adesso meccanizziamo i processi produttivi e licenziamo sempre più persone, così risparmiamo e nei supermercati. Già le cose sono vendute frazionate i vassoietti di polistirolo col cielo fanno a volti, così ci sono meno impiegati nei supermercati, più gente disoccupata, in più eh, tutto il mondo terzizza il lavoro a ditte esterne che devono guadagnare quindi pagano di meno. È la precarizzazione del lavoro che ti prendono a tempo determinato poi, magari, lavori 5-10 anni per una terzerizzata che ti assume precario, però loro devono guadagnare perché fanno il lavoro per un supermercato, per un ospedale o per un'università. Quindi, alla fine, l'università o l'ospedale pagano come prima il servizio, però, parte del guadagno se lo tiene la terzerizzata che ti dà lavoro. E più ti pagano anche di meno perché ti precarizzano, cioè ogni tre mesi devi rinnovare il contratto. Quindi o tu paghi i contributi e guadagni molto di meno, o tu non paghi i contributi e ti tieni il denaro tu e lavori in nero. Però se prima guadagnavi un milione e mezzo di lire, adesso arrivi a guadagnare un milione di lire, perché c'è un intermediario, la eh, impresa terziarizzata, che prende la commissione per assumerti. E farti lavorare nello stesso luogo dove lavoravi prima, capito? Se prima eri bidello di scuola, lavoravi per la scuola pubblica, c'avevi cioè un milione e mezzo di lire. Dovrebbero essere, facciamo 2 milioni di lire, dovrebbero essere mille euro, mille speech. Perché 1939 è stato il cambio. Invece, interviene la terziarizzata già non ti darebbero 2 milioni di lire, ti danno un milione e mezzo. In più ti assumono come precario, non puoi protestare, ti danno 1.250.000. Quindi meno di 1.000 euro. Super giù. Quanto che hai perso? E poi non hai gli apporti. Quindi perdi col tempo perché avrai un minimo pensionabile. Sempre che, sei, eh, che tu sei di quei fortunati che comunque lavorano. 40 anni 35 45 anni perché tanto hanno aumentato il minimo pensionabile ai 70 anni non so che quindi se tu non hai gli apporti eh, di più di 40 anni a una certa età prendi il minimo pensionabile poi se ti hanno precarizzato eh, ti hanno dato meno negli apporti e tutto bisogna vedere se arrivi al minimo non imponibile e poi dicono che la colpa che non ci sono fondi è perché ci sono molte pensioni superiori ai 2000 euro hanno precarizzato il lavoro certo che ci sono meno contributi poi un'altra cosa ripeto le indennità eh, di tutta quella gente che non ha lavorato ma ci hanno eh, dei privilegi non dei diritti perché non ci dicono che a chi lavora nel senato nel parlamento e dove sia, gli pagano dei soldi di stipendi e pensioni proporzionalmente al lavoro che hanno fatto e non alle raccomandazioni che hanno avuto per lavorare. Poi certo che non ci sono soldi se li mangiano tutti loro. Perché non andate a vedere com'è in Svizzera, dove solo per responsabilità cittadina lavorano come politici quando possono e ritornano nel settore privato addirittura mi sembra che molte cariche politiche hanno delle persone che nominano altri non si presentano loro quindi in svizzera il politico guadagna poco non so se avranno il secondo lavoro ma sono dei professionisti che guadagnano di più come professionisti che non come politici in italia succede il contrario diventano famosi con la politica e guadagnano molto di più con la politica tutto questo veramente mi distrugge veramente non so eh, che dire quanto ci ho messo a parlare di questo credo che ci ho dedicato 30 minuti però adesso visto che abbiamo parlato delle pensioni ci occorre un qualche cosa per rilassarci prossimamente vi commenterò questi due libri voi sapete che in cina c'è una repressione brutale contro Falun Gong joan Falu e Falun Gong in internet si trovano manuali nel nel sito falun da o falun gong si trovano i materiali gli opuscoli, i libri i video dei corsi degli esercizi è molto interessante per rilassarsi poi un'altra volta vi parlerò pure eh, di pratiche tibetane che adesso non so se riesco a trovare penso di no perché ho cambiato il posizionamento di tutti i libri quindi non mi ricordo più dove li ho messi è incredibile come uno si abitui a, a trovare le cose nel loro posto però è da molti anni che non leggo né pratico questo yoga auto guarigione 2 Auto tantrica per il corpo e la mente, un metodo per la pace interiore e universale che collega questo mondo a Shambhala. N N'galso. N N'galso. Purtroppo non ho avuto modo di comprare autoguarigione 3, 4, 5. Però è molto bello come libro. E di autoguarigione tibetana. Ci sono anche i classici di manta ciao, i classici di manta ciao taoisti, la camicia di ferro e il Nei Kung, della, del midollo osseo. Sono delle pratiche sempre di di qigong quindi eh, manta cia e fa sia li Hongzi zi e eh, malta Chia sono due maestri di qigong mondialmente riconosciuti vi vorrei parlare di queste cose naturalmente a titolo personale perché non sono maestro di queste discipline un individuo comune che ogni tanto ha praticato un po' di yoga e di tai chi chuan. poi un'altra cosa che sono ateo quindi non ho mai avuto nulla in contrario alle religioni anzi le rispetto tutte come delle tradizioni interessanti però io le interpreto da un punto di vista inevitabilmente eh, cioè potrete dire materialistico, però eh, ritengo che abbiano le religioni delle cose interessanti da dirci, soprattutto queste pratiche pratiche come il terci joan, la meditazione, il nei ching, il chi kung, il Qigong, il fanudafa, eh, la medicina e la ginnastica tibetana. Il canone interno dell'imperatore giallo eh, pranayama vabbè, eh, vabbè tutte queste cose però ecco eh, mi teneva di mi ci tenevo molto a dire per esempio anche la quarta via non vi starò a fare vedere il libro dell'Astrolabio perché c'è scritto solo la quarta via in copertina ma anche vedute sul mondo reale un buon colloquio con burgev quindi eh, tutte queste cose mi hanno sempre interessato. Però mi eh, ci tenevo a dire delle pensioni. Perché è uno scandalo. Vogliono mettere i pensionati gli uni contro gli altri, quando invece dovrebbero fare tagli a chi non ha dei diritti acquisiti, ma solo dei privilegi rubati? perché poi non fanno bene il loro lavoro lavorassero bene uno gli darebbe un miliardo di euro al mese ma con le spese che già abbiamo e la crisi eppure i soldi che si mangiano oltre quelli che guadagnano perché poi la corruzione le tangenti e tutto che diritti hanno anche solo di parlare perché facessero bene le cose si rubano pure dei soldi oltre a prendere queste indennizzazioni e quindi non dovrebbero neanche fiatare non dovrebbero prendere soldi già li prendono a nero rubano con la mafia romana e tutto comunque adesso vi lascio perché sennò già mi chiamano al citofono vi lascio e da un'altra volta tanti saluti dal vostro sante già ciao